L'uso dei cabinetti aperti è ora vietato per legge in tutta la regione Emilia-Romagna, al di sotto dei 300 metri di altitudine, escludendo i comuni montani. Producono infatti emissioni nocive troppo elevate all'esterno delle abitazioni e, cosa ancora più grave, anche all'interno. Visto l'aggravarsi della situazione climatica generale ed inquinamento dell'aria in particolare, dobbiamo inoltre cominciare a considerare ogni forma di combustione come qualcosa da evitare ovunque sia possibile. L'ideale è quindi sostituire camini e stufe con impianti a pompa di calore, solare termico o almeno ridurre le emissioni attraverso l'uso di caldaia a condensazione ad alta efficienza. Dove l'eliminazione del camino non fosse possibile Esiste comunque la possibilità di utilizzare gli incentivi del Conto Termico 2.0 erogati dal GSE per chiudere il caminetto e trasformarlo in un impianto ad alta efficienza, utilizzando il cosiddetto inserto o termocamino. Con questa operazione il camino consumerà molta meno legna e produrrà molto più calore, generando emissioni compatibili con le norme vigenti. Sul sito del GSE è disponibile un catalogo aggiornato degli inserti incentivati. L'incentivo può arrivare fino al 65% del costo sostenuto e viene erogato in tempi brevi, in una rata singola. Un esperto termotecnico può aiutarti nella scelta della soluzione adeguata, nella gestione delle pratiche per ottenere gli incentivi e indicarti le operazioni periodiche per garantire la tua sicurezza e l'efficienza nel tempo dell'impianto.